tre cose di cui hai bisogno per iniziare a sviluppare con minecraft vediamoli insieme primo java è un linguaggio di programmazione che ci consente di codificare e trasformare le nostre idee in un qualche cosa che il server minecraft sia in grado di capire se non hai visto il video sulla programmazione ti lascio qui il link ide È un acronimo che significa Ambiente Integrato di Sviluppo. Di fatto non è altro che un editor di testo con qualche funzionalità aggiuntiva per noi programmatori, che ci torna utile quando sviluppiamo. E infine il server Minecraft. Noi utilizzeremo la versione Spigot 1.13, che è l'ultima che è stata rilasciata in questi giorni. Abbiamo bisogno di un paio di altri strumenti, Git e Maven. Li vediamo poi insieme. Beh, non ci resta altro che andare sul computer. Allora, Prendiamo il nostro browser, andiamo su Google e cerchiamo Java SDK che sta per Kit di Sviluppo Software. Troviamo il sito della Oracle e scegliamo il pulsante Download sotto la voce JDK. Ci viene proposta una finestra dove è possibile scegliere per i diversi sistemi operativi. Va prima accettata la clausola. E dopodiché premendo sul link è possibile scaricare il pacchetto. Dovremo installarlo sul nostro sistema operativo e dovrebbe essere poi tutto abbastanza automatico. Dopodiché passiamo all'installazione del nostro ambiente di sviluppo. Abbiamo tre alternative. La prima è Eclipse, un progetto portato avanti da IBM. Andiamo su Google cerchiamo Eclipse. Su eclipse.org è possibile trovare questo software. Anche qui il pulsante download ci porta a scaricare la versione che, che ci interessa. Un'alternativa è quella di utilizzare NetBeans. Digitando su Google NetBeans ci porta al suo sito netbeans.org. Anche questo è un software gratuito. Noi però utilizzeremo un software realizzato dalla JetBrains che si chiama IntelliJ. IntelliJ è un software professionale a pagamento, ma bellissima notizia, esiste la versione Community Edition che è gratuita e liberamente scaricabile. Andando su JetBrains.org sotto la voce Tools è possibile trovare IntelliJ IDEA, premendolo e andando sotto Download troverete sulla destra il pulsante Download della voce Community. La scaricate e poi procedete all'installazione sulla vostra macchina. Per poter installare il server abbiamo bisogno ancora di un paio di strumenti. Il primo è Git, perciò andiamo su Google e digitiamo GIT e alla prima voce git-scm.com. È un software gratuito, vi spiegherò magari più avanti a cosa serve. Procediamo al download e all'installazione sulla vostra macchina. L'altro software di cui abbiamo bisogno è Maven. Cer lo cerchiamo su Google e andiamo sul sito e procediamo con il download. Andiamo sulla voce download e scarichiamo la versione verosimilmente per voi la zip. Non ha un vero programma di installazione perciò dovrà essere messo in una directory Scegliete voi quale, probabilmente quella sotto programmi. Probabilmente non è necessaria l'installazione di questo pacchetto, lo facciamo comunque a scopo preventivo. Nelle ultime versioni del pacchetto di installazione di Spigot viene scaricato in automatico. A questo punto ci manca il server Minecraft, perciò andiamo su spigotmc.org, download e scarichiamo. E lo scarichiamo premendo sul link buildtools.jar. A questo punto verifichiamo che sia tutto a posto. Apriamo un terminale. Io che ho Mac dovrò digitare echo $java underscore home e otterrò un risultato. Voi su Windows invece dovete sostituire il carattere dollaro con il percentuale. Dovreste ottenere la directory in cui è presente Java, se così non è dovrete impostare le variabili d'ambiente. Con path vediamo le directory dove il sistema operativo va a cercare i programmi eseguibili. Per verificare che sia tutto a posto eseguiamo il comando java-version per vedere la versione installata, git-v per vedere che sia tutto a posto, mvn che sta per maven meno v molto probabilmente vi darà un errore per installarla in modo corretto dovrete andare a modificare il vostro path di sistema seguendo queste brevissime schermate di windows che ho catturato da un amico scegliete il pannello di controllo Sistema e sicurezza, sistema, impostazioni di sistema e a questo punto vi compare una finestra in basso variabili d'ambiente. Se la premete vi compare un'altra finestra divisa in due. Sia sopra che sotto è presente una variabile path. Voi potete modificarla eh, indifferentemente sopra o sotto, premendo il pulsante modifica dopo averla selezionata. Vi comparirà una finestra con un elenco di directory. Lì dentro andrete a mettere la directory dove è presente maven. A questo punto andiamo a installare Spigot, per farlo eseguiamo il comando java-jar buildtools.jar-rev 1.13 per installare l'ultima versione. Il processo è abbastanza lungo, io l'ho accelerato. Quando vediamo comparire la parola success, il processo è terminato. Dobbiamo creare un programmino che lanci il nostro server. Io qui lo scrivo per Mac, vi lascio in descrizione il codice per Windows. all'esecuzione ci darà un errore perché cerca il file spigot.jar che di fatto non esiste esiste un nome seguito da un numero di versione e possiamo decidere se creare un link mentre magari per chi ha windows probabilmente conviene rinominare il file a questo punto eseguiamo di nuovo ci darà un altro errore perché dovremo accettare le clausole perciò editeremo il file eula.txt e modificheremo l'ultimo parametro da forza start. Rieseguiamo e a questo punto finalmente avremo il nostro server Minecraft. Digitiamo help e vediamo che risponde con la lista dei comandi. E a questo punto iniziamo finalmente a sviluppare il nostro primo plugin. Apriamo l'editor, IntelliJ IDEA che abbiamo installato precedentemente. Scegliamo create a new project. Next. Next. Diamo un comando, nel mio caso say hello me. Decidiamo sotto la directory dove volerlo mettere, questo progetto. Io otterrei tutto dentro la cartella Minecraft. Finish. A questo punto si apre la finestra. Abbiamo una cartella src dentro la quale aggiungiamo una classe Java. Gli daremo il nome it Sei, hello Me. Ci si apre una finestra per poter effettuare l'editing, ma dobbiamo ancora configurare il nostro progetto. Perciò andiamo in alto a destra a premere quell'icona un po' quadrata, la seconda da destra. Qui abbiamo la possibilità di configurare il nostro progetto. Andiamo su Artifact e scegliamo Jar Empty. Gli diamo il nome, il nome del file che sarà... 6HelloMe.jar, decidiamo dove andarlo a mettere. Dovrà essere messo sotto la cartella Minecraft e sotto la cartella Plugin. Andiamo ad aggiungere cosa conterrà questo jar, il modulo output e scegliamo 6HelloMe e attiviamo Include in Project Build. A questo punto aggiungiamo un le librerie che troviamo sotto minecraft, spigot, target e diamo ok. A questo punto dovrebbe essere tutto configurato, diamo ok e eh, continuiamo a scrivere. Per avere l'autocompletamento io uso command spazio nel vostro caso su windows probabilmente sarà control potrebbe essere che lide subito non vi trovi che cosa farvi vedere nel momento in cui scrivete extend java plugin perché sta ancora indicizzando la libreria che avete inserito nel caso in cui non funzioni classico metodo informatico esci e rientra Adesso io scriverò un po' di cose e voi seguitemi e copiatele nel prossimo video entreremo nel dettaglio. Onload, unable, on un on disable e un on command. Onload viene eseguito quando il plugin viene caricato. Scriveremo nella console, accederemo alla console grazie a getlogger.info e diremo che abbiamo il nostro plugin. Faremo la stessa cosa per onEnable quando viene abilitato il plugin e onDisable quando il plugin viene disabilitato nel momento in cui il server eh, si spegne. OnCommand invece viene eseguito quando viene dato un comando. Verifichiamo che sia il comando che ci aspettiamo, say hello me. Controlliamo che questo comando venga eseguito da un player o all'interno della console e diamo due messaggi diversi. Nel caso del player utilizzeremo il nome del giocatore. Ciao e il nome del giocatore. In questo caso otteniamo con current player get display name. Altrimenti significa che ci troviamo nella console e non abbiamo un nome del giocatore, perciò saluteremo dalla console. So, per adesso prendete per buono tutto quello che vi sto facendo vedere, ne parleremo nel prossimo video. Dobbiamo aggiungere ancora un file per che dovrà essere presente nella cartella src. Lo dobbiamo scrivere così. Il nome del plugin, l'autore, il numero della versione. la versione delle dell'API con cui ci andiamo a interfacciare, il nome della classe per intero, dimenticato l'H maiuscola, perfetto, una descrizione di cosa fa questo plugin, il comando, che sarà appunto say hello me, con la descrizione di quello che fa il comando. Un plugin può contenere più comandi. Compiliamo, è arrivata la mail, ok compiliamo. Non ci sono errori, andiamo a verificare il, co il comportamento corretto, lanciamo il nostro server Verifichiamo che il loading e l'enable siano avvenuti correttamente, ce lo dice già lui ma vediamo anche il nostro testo, a questo punto proviamo il comando, diamo help, vediamo nella lista dei comandi che adesso c'è say hello me, E adesso lo proviamo anche da Minecraft. Lanciamo il nostro client. Multiplayer, add server. Gli diamo un nome, Minecraft local server. E localhost, che indica la, la nostra macchina. Trova il server, lo eseguiamo, e una volta partito diamo il nostro comando. Mettiamo in evidenza e spostiamo le finestre per avere maggiore visibilità di ciò che accade. Back to game. Ci guardiamo intorno ok diamo il comando say hello me diamo l'invio e vediamo che sulla console ci saluta dando il nostro nome nel mio caso di fornaciari una gran fantasia ecco eh, il nome utente bene. bene oggi abbiamo visto tantissime cose installare Java, installare l'IDE, installare il server Spigot, installare Git e abbiamo creato il nostro primo plugin. Abbiamo fatto tantissime cose, un video un po' lungo e dal prossimo video incominciamo a vedere nel dettaglio tutte quelle parole, tutti quei costrutti che abbiamo utilizzato per creare il plugin. Che cosa vogliono dire? Da class l'utilizzo delle variabili. Bene, se questo video ti è stato utile, condividilo con i tuoi amici, mi raccomando un bel like. Se non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella. come è andata l'installazione? Tutto bene? Scrivimelo nei commenti. Hai bisogno di supporto? Scrivimi e vediamo se ti posso aiutare. Per oggi è tutto, ciao!